Tale quale show, Alessia Macari, sono troppo felice. Alessia Macari, a tale quale show realizza il suo sogno. Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e è davanti un altro, è una dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di successo di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Di settimana in settimana, a ogni partecipante viene comunicato qual è il personaggio da interpretare nella puntata del venerdì sera. Alla ciociara è stato confermato che dovrà interpretare Anna Tatangello, la compagna di Gigi D'Alessio. Dopo aver ricevuto la notizia, Alessia Macari si è detta felicissima di dover interpretare la famosa cantante di Sora. Una cantante che seguivo da piccola. Sono troppo felice. Ha dichiarato la vincitrice del reality di Canale 5 sul suo profilo Instagram. La canzone scelta per l'esibizione di stasera è ancora top secret, anche se sul web ipotizzino si tratti di un pezzo che Anna ha presentato durante le passate edizioni del Festival della Canzone Italiana. Settimana scorsa, durante il debutto di questa nuova edizione di tale e quale show, Alessia ha dimostrato che oltre alla bellezza, c'è anche tanta voglia di mettersi in gioco e una strepitosa voce. Riuscirà la Ciociara, dopo aver vinto il gioco condotto da Ilari Blasi sulle Ritmi di Giaset, a conquistare anche il trofeo del programma di Carlo Conti? Tale quale show, Alessia Macari, ecco cosa ha annunciato su social. Mentre si prepara per la realizzazione della nuova puntata di Tale quale show, Alessia Macari sogna il festival di Sanremo. Sarebbe decisamente un bel traguardo per la vincitrice del grande fratello Vip esibirsi sul palcoscenico della Riston, ma al momento è ancora presto per poter parlare del cast del Festival della canzone italiana. Stasera Alessia Macari dovrà indossare i panni di Anita Tangello, l'interprete di ragazza di periferia, come annunciato dalla stessa Ciociara sul suo profilo social. Il video dell'esibizione sarà caricato subito dopo la messa in onda della performance di stasera, su Raiplay. I fan della cantante di Sora sono felicissimi di vedere la loro beniamina impersonata dalla vincitrice del programma di Hilary Blasi, che ha sempre riscosso un certo successo tra il pubblico dei social. Il merito è sicuramente della sua bellezza e della sua spontaneità. Il web incrocia le dita, sperando che Alessia possa vincere la seconda puntata dello show condotto dal bravissimo Carlo Conti. La prima puntata, andata in onda venerdì scorso, è stata vinta da Annalisa Minetti, con una fantastica interpretazione di "Mier Wilgo Onorevole.